È un po' più pepata dell'originale, infatti questa eroga 270 cavalli. Se ne è parlato in passato, se ne parla ancora oggi. Prima di giudicare un'auto però, dobbiamo provarla. Ed è proprio quello che ho fatto io con questa 695 Posto, Record. Buona visione. Giallo Modena, il colore della vernice di questa 695B Posto Record, davvero bellissimo. Poi, tra le montagne, spicca da morire. Le finiture per maniglione posteriore, maniglia porta e baffo anteriore sono in titanio. Il colore è il Tar Cold Grey. Il peso contenuto di 997 kg è derivato anche grazie alla presenza del cofano in alluminio di questa vettura sono stati prodotti 133 esemplari. Questa è la numero 14. All'interno della Biposto Record troviamo la presenza di sedili a guscio in carbonio e un quadro strumenti con animazione specifica. Come cerchi monta OZ da 18 con pneumatici 215-35-18, l'impianto frenante maggiorato della Brembo e scarico a Krapovic. Una cosa degna di nota, la versione Biposto comune, quindi non la Record, non questa che ho guidato, utilizza un sistema chiamato TTC, Torque Transfer Control, che simula un po' un differenziale autobloccante, ma non in maniera meccanica, elettronicamente. Invece la versione record, quella che ho guidato io, monta proprio un differenziale autobloccante meccanico abbinato a un cambio a 5 rapporti. Ecco perché aveva quella trazione così bella così piacevole alla guida in uscita curva soprattutto in condizioni di scarsissima aderenza perché pioveva che Dio la mandava su questo punto devo dire che la 500 mi ha davvero davvero colpito in più questa che è una versione molto più pepata e vi lascio un link in descrizione qua sotto del video da vedere della bancata eroga 270 cavalli e eh, va veramente forte quindi tutto di guadagnato comprerei? No, non me la comprerei ragazzi, per vari motivi, tra cui è alta 1,49 m e lunga 368 cm, è un po' rotonda per i miei gusti, a me piacciono le auto molto più basse, tipo una Lotus, tipo un NSX. Come design non mi fa impazzire, costa davvero tanto tra i 40 e i 50 euro, con quella cifra io personalmente opterei per un'altra macchina, ma soprattutto la cosa che non eh, mi fa scalpitare per un acquisto del genere sono i tre punti di contatto che ogni guidatore, ogni pilota ha sulla vettura. Al di là dello, della seduta, che è un subelt fatto davvero bene, i tre punti di contatto tra il pilota e la macchina sono il volante, i pedali e il cambio. Voi sapete che le macchine vere hanno tre pedali. Beh, che questi tre pedali siano però ignoranti. Questa qui mi dà l'idea di essere un po' una city car perché la frizione è davvero molto morbida e il pedale dell'acceleratore è anche morbidino. Sì, quando ingaggi il tasto sport risponde meglio l'acceleratore. Anche il cambio proprio nel traffico te lo godi perché è morbido, morbido, ma a me piacciono gli innesti più croccanti quelli più duri più secchi vorrei un po' di graffio un po' di ruvidezza se, se così si può dire in più su quest'auto soprattutto anche nel volante che è sì diretto ma non è molto comunicativo si può dire questa cosa magari mi manderete a cagare in tanti non lo fate non lo fate perché questo è solo un mio parere una mia esperienza cioè tra pedali cambio e volante mi sarebbe piaciuta un po' più di ignoranza più ignoranza più graffi più, più anni 80 90 non so come spiegare questa l'hanno fatta proprio molto civile ed è un peccato perché porca miseria la macchina va, va di brutto è, è affidabile tiene la strada esce fuori dalle curve che fa paura e soprattutto c'ha un sound con questo scarico a Gravovic della Madonna Ma non me la comprerò, no. È, è, è sempre lo stesso pensiero il mio, è questo andare verso il futuro che filtra di più le macchine. Faccio un esempio che non c'entra niente, evitate di scagliare la prima pietra se siete senza peccato. La 1 Turbo, Ye yeah, mi è piaciuta di più, va di meno, ma è ruvida, te schiaffi. Queste auto moderne lo fanno un po' meno, discorso trito-ritrito, se vi annoiate cambiate canale, ma io vi voglio bene lo stesso. Oh, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, aiutatemi a supportarlo, è un click, è gratuito e venitemi anche a trovare su Instagram, Officina del Pilota. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, come al solito è sempre un piacere, ciao da Matteo.